Grazie Presidente. Eh, chiaramente per esprimere il parere favorevole, quindi il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle e per ricordare che, ah, che il venerdì santo non è festa nazionale o comunque festa religiosa, ma è un momento indubbiamente in cui ogni cristiano cattolico, compreso il sottoscritto, eventualmente nel privato eh, pensa alle riflessioni che proponeva il, eh, il collega De Priamo. Ma prima di tutto siamo amministratori di questa città e rispondiamo ai cittadini di Roma. Poi ognuno nel, nel privato risponde eh, a chi vuole, quando vuole e come vuole. E ci sono delle delibere importanti che vanno votate per questa città, si votano anche di venerdì santo, di sabato e di domenica perché siamo amministratori 365 giorni all'anno e mi auguro anche per chi ci crede dei buoni eh, cristiani o comunque dei rispettosi del proprio credo religioso. Grazie.